Benvenuti in questo apportamento della nostra Public Kitchen, come sapete siamo all'interno di Milano Food Week, questa è la nostra Public, quella è la nostra City. Io sono Francesca, sono una dei project manager di Milano Food Week e oggi vi presento questo particolarissimo Stare di queste tre bellissime ragazze che parleranno di nutrizione, di sport. Silvia Fasciano, in arte Silvia Fascians, c'è Elisa Carena che invece è il nostro medico e nutrizionista. Io vi do il benvenuto e vi ringrazio e lascio la parola. Grazie mille Francesca, grazie. Allora io sono Stefania Panetta e lavoro per CEAN, eh, come diceva giustamente Francesca noi abbiamo deciso di partecipare alla Milano Food Week eh, in quanto mh, siamo un'azienda che si occupa della progettazione e dell'allestimento dei supermercati e di punti vendita in generale. Siamo qui per ascoltare le vostre esigenze come consumatori, quindi eh, tutto il concept della nostra Glass House è studiato eh, per entrare in contatto con le persone che tutti i giorni fanno la spesa e per capire quali sono le loro esigenze, per arrivare poi a progettare un punto vendita eh, su misura per il consumatore. Eh, la tavola rotonda di oggi è sulla spesa consapevole, quindi io partirei con la nostra ricetta di oggi, che è un primo, e faremo le nostre pennette senza glutine eh, con gambe di zucchine e curcuma. Eh, mentre imbastiamo il tutto, io farei partire Silvia. Eh, Silvia, io vorrei che ci parlassi un po' del tuo rapporto con il cibo. Eh, io per prima ti seguo, quindi so un po' la tua storia So che hai avuto un rapporto conflittuale con il cibo E che adesso sei diventata un esempio per tante ragazze Che hanno disturbi alimentari o che ne hanno, so ne hanno sofferto in passato Quindi vorrei capire con te eh, come si è evoluto il tuo rapporto con il cibo negli anni e, e qual è adesso, ad oggi, il tuo rapporto con il cibo eh, innanzitutto grazie per l'invito Grazie a te allora il mio rapporto con il cibo è stato appunto conflittuale mi sono ammalata di un'oressia e uh, ho piano piano smesso di mangiare non, non avevo nessuna cognizione cioè non sapevo assolutamente niente di cibo quindi per me mangiare della carne mangiare della pasta della frutta era assolutamente la stessa cosa perché pensavo in termini di calorie e, per fortuna, da un certo punto di vista, perché seppur um, mangiassi davvero poco, almeno era arrivata a mangiare solo frutta, che essendo ricca di um, carboidrati comunque zuccheri, era qualcosa che mi sosteneva. E poi ho comunque incominciato, a anche deciso, di voler guarire, basando tutto sul percorso psicologico, e... Ho anche deciso di cercare di capire e imparare cosa significasse davvero mangiare e cosa ci fosse dietro il cibo e ogni singolo alimento. Così mi sono impegnata nel un po istruirmi, ho acquistato libri, ho anche fatto delle semplici ricerche online, perché ormai davvero online si può trovare di tutto e di più, anche troppo, è, è sbagliato, quindi insomma è anche giusto magari quando si fa una ricerca online prendere tantissime eh, fonti e poi pescare le cose e anche una cosa che ho fatto è stato testarlo su di me ho acquisito le conoscenze base dell'alimentazione e poi ho provato a, a eseguirle diciamo e a applicarle su di me tanto che adesso Uh, dal mangiare un frutto al giorno comunque mh, pochissimo al, gi al giorno e pensare soltanto in termini di kilocalorie adesso penso al cibo proprio come nutrimento gli alimenti sono uh, visti proprio da un punto di vista come uh, ciò che ti aiuta a compiere le funzioni di giornaliere io ad esempio una può sembrare una cavolata, ho detto così, io prima di un esame mangio il salmone, perché c'è questa idea che il salmone eh, aiuta la memoria, eccetera. Il, il salmone, salmone porta fortuna si, ah, No, risotto, salmone zucchine e curcuma, <ride> quindi... però, cioè, eh, può sembrare una cavolata, ovviamente non è vero, non è che il salmone la sera mi fa passare l'esame, tiro dopo. No, io, cioè, chi ci crede? Caramà, però... <ride> Però, cioè, l'idea dietro, comunque il concetto dietro, è proprio il cibo come nutrimento per la testa e per il corpo. E anche per, per il tema dello spreco, uh, io vivo da sola, quindi ogni giorno è un aprire il frigo e invece di decidere cosa mangiare, è cosa sta per scadere, esatto. scopriamolo insieme e creiamo qualcosa. Cosa si può a volte i miei pranzi o i pasti sono un po' dei delle conclusioni che uno chef potrebbe davvero fare <ride> uno sprecare esatto. esatto uno dei trend eh, che sta spopolando <ride> hai fatto uno tra l'altro pochi giorni fa mi sembra di ricordare quindi siamo in tema uno dei trend che sta spopolando negli ultimi anni è quello dei cosiddetti superfood mm. eh, quindi avocado, zenzero eh, ma anche e soprattutto i prodotti biologici una delle, delle domande che abbiamo fatto tanto ai nostri consumatori è se si preoccupano di consumare questa tipologia di prodotti, quindi volevo chiedere a te come consumatrice cosa ne pensi di tutti quelli che sono i prodotti bio e poi Elisa magari ci spiega sì, bio. Eh, Esatto. Sì. Io sono una consumatrice informata, nel senso che studio food marketing quindi il biologico non è un prodotto diverso da quello normale è una tecnica o un metodo produttivo Cioè è, è soltanto il metodo produttivo senza pesticidi o comunque con il, il trattamento possibile, possibile. Certo. quindi è soltanto un metodo produttivo non è che la zucchina biologica è diversa da quella, dalla zucchina normale vengono utilizzate delle metodologie che mh, giustificano un prezzo maggiore comunque da un punto di vista di genuinità possono essere migliori ma dal punto di vista nutrizionale, sì se sbaglio, ma. Ma dal punto di vista nutrizionale penso che dipenda tanto anche dal terreno di cultura, cioè da quello che è presente nel terreno di cultura. Quindi eh, mi viene in mente appunto il minerale che può essere ferro, zinco, magnesio, okay. dipende tanto dal, ter cioè, dal terreno in cui viene coltivato l'alimento. secondo me dal punto di vista nutrizionale sono assolutamente allo stesso livello non contengono appunto tutte queste esatto. sostanze per cui vengono consumati quindi è importante secondo me se qualcuno ha le possibilità anche economiche perché alla fine si basa su quello, sostenere certo. questo tipo di agricoltura cioè più che altro il problema è che si pensa è biologico uh, fa di grigrire ma come per esatto. tutto il resto uh, esatto. è senza Integrale. glutine eh, e fa di grigrire quindi senza glutine potremmo cioè, guardare gli ingredienti dei prodotti e sono eh, decisamente peggiori che i prodotti eh, normali con glutine ed è proprio l'idea per i superfoods um, allora indubbiamente ci sono queste eh, che io chiamo polveri, semi, granaglie varie che hanno delle proprietà organolettiche o comunque nutritive che possono portare dei benefici però cioè, ad esempio i mirtilli sono antiossidanti, antiossidanti, ma... antiossidanti esatto però cioè, per essere davvero antiossidanti quanti mirtilli ti dovrai mangiare nella vita, cioè anche un prodotto a cui proprietà vengono decantate si deve andare anche a vedere quanto in realtà contiene di quelle proprietà quel prodotto comunque di quantità in generale quel prodotto per essere davvero performante perché se no mi aggancio a quello che, che, che dice Silvia è stessa cosa sì, ma al contrario sull'indice sì, glicemico no alle carote perché hanno l'indice glicemico alto no alle patate ah, perché hanno l'indice glicemico alto pensate che per avere un indice glicemico effettivamente alto delle carote bisognerebbe mangiarle 650 grammi allora sfido chiunque a mangiarsi 6, 6 e mezzo di carote sì. per, cui, più a, più per cui Anziché dire indice glicemico adesso si parla di carico glicemico O demonizzati, no? Non si può mangiare per indice glicemico In realtà no, è il carico glicemico che fa Chi mangia? Magari diamo un assaggino Un assaggino nel senso. Non bisognerebbe mai scendere al di sotto del proprio metabolismo basale Quando si intraprende un, un percorso E dico certo. percorso, non sprint perché, come si diceva prima, lo sprint si fa quando hai quei 4 kg da perdere, perché magari vai una settimana al mare e vuoi averla. Ma io lo aiuto. Siamo in retardazione. No, no, no, era l'ultima settimana prima di andare al mare. Fammi dimagrire adesso. Esatto, quelli sono sprint. In realtà, eh, i percorsi chiama, sono percorsi, sono viaggi di sana alimentazione quindi, non, non bisogna mai scendere a 1100-1200 calorie perché lì si inchioda il metabolismo. Cioè, è vero. Quindi, in, innanzitutto, iniziate a diffidare da questi schemi alimentari che non sono personalizzati. Poi, tante cose sono vere su internet, io a volte vado su internet a fare delle ricerche ma vado su siti PubMed. scientifici, eh, per esempio PubMed è, è, è non più ultra. Non vado su uh, Vita Green. Cioè, <ride> però a volte anche Vita Green può dare delle, delle informazioni utilissime. Non la prenderei però. Cioè, Dovrebbero stimolare a a continuare Continua l'informazione il mio più grande consiglio è di rivolgervi a un esperto eh, sia che vogliate intraprendere appunto magari un percorso di voglio dimagrire o voglio rimettermi in forma insomma mh, qualsiasi cosa vogliate fare di rivolgervi a un nutrizionista esperto e soprattutto secondo me l'esperto è quello che non demonizza nessun alimento certo? cioè che non vi toglie appunto la pasta, che non vi toglie a meno che sotto non ci siano delle patologie e allora sì. Ma se siete in salute, una dieta fisiologica, cioè per la persona che è in salute, non vieta nessun alimento. Io, per esempio, quando elaboro un piano alimentare, se la persona mi dice io non riesco a vivere senza dolci, perfetto io nella piano alimentare compatibilmente con le calorie che deve assumere durante la giornata io un pezzo di cioccolato fondente glielo metto tutti i giorni perché? perché tanto so che se quella persona lì ama il dolce sgarra esatto che la e, è, è naturale è naturale esatto. esatto. è naturale e poi il cioccolato fondente un pezzettino al giorno fa anche bene io morderei tutto il giorno se al mattino saltassi la colazione senza cioccolato quindi al mattino mangio il mio cioccolato e me lo gusto anche più che altro è proprio l'idea di uh, appagare appagamento sì. nel senso io oltre a un'oressia si anche di bulimia e avevo capito che la buffata mi scattava nel momento in cui imponeva al mio cervello di non mangiare qualcosa cioè se lui mi diceva vorrei quello diceva, ecco quello no mi fa grassare. quindi nel momento in cui ho capito che dovevo secondarlo e cedere a quella voglia di un cubetto rispetto a tener duro, tener duro, tener duro e poi cadere nel mangiare dieci tavolette alla fine si andava a equilibrare e così almeno vivevo tranquilla perché ovviamente nel momento in cui mi imponevo di no poi cioè tutto il momento finché non cedevo pensavo sempre soltanto a quello esatto. e non vivevo esatto. quindi è proprio l'equilibrio mentale da aggiungere a tutto questo eh, sono le emozioni che parlano eh, noi siamo abituati a parlare con l'emisfero sinistro perché è l'emisfero che si occupa appunto del linguaggio di, della parte cognitiva e parliamo poco con l'emisfero destro che invece è la parte più emotiva e l'alimentazione è tanta emozione io penso a quanti pazienti ho eh, che mangiano nei momenti di rabbia, tristezza, noia, stanchezza, stress pensate che hanno fatto degli studi su dei topi hanno tolto dei geni, ne hanno messi altri, insomma, li hanno comparati e hanno capito che lo stress cronico, quello che viviamo noi magari tutti i giorni chi si arrabbia con i vicini di casa, con quel marito, chi è triste, non lo so, non ha, ha i suoi suo stress, sono eh, pro obesità, pro subappeso, per cui durante le nostre interviste doppie, così poi colgo l'occasione per chiamare anche Paola come rappresentante di CEAN, um, una delle domande che abbiamo fatto ai nostri consumatori è stata quella eh, di mh, conoscere da loro che cosa manca nel loro punto vendita oppure quale servizio aggiungeresti al tuo punto vendita ideale e molti di questi ci hanno risposto che eh, vorrebbero una persona, una fonte attendibile, quindi una persona che si occupi di nutrizione eh, piuttosto che una, un sommelier, comunque degli esperti del settore che li consigliano nella spesa. Quindi sia a livello di comunicazione nel punto vendita, sia con la presenza fisica di una persona, potersi affidare a qualcuno eh, per, per fare la propria spesa, insomma, non intesa come, come dieta, ma proprio come conoscenza di, dei prodotti che sto comprando. Quindi volevo chiedere a voi cosa ne pensate e poi Paola invece ci, ci spiega come, come ci muoviamo verso la progettazione dei punti vendita per rispondere a queste esigenze. Allora, um, in, nel senso, il consumatore o comunque lo shopper è sempre veloce, cioè la spesa ormai è più smart possibile, più veloce, entrare, uscire, prendere le cose e seppur io sia una, io amo fare la spesa, cioè io davvero adesso mi metterei qui e guarderei ogni singolo uh -huh. prodotto, però non ho tempo, cioè la persona che ha tempo è L'anziano è il, um, anche il disoccupato, cioè obiettivamente le persone non hanno più tanto tempo da dedicare alla spesa, quindi avere qualcuno lì dispo disponibile, cioè, mi, lo, guardo, lo guardo e gli dico mi piacerebbe, però devo scappare, ciao. Mm -hmm. Quindi personalmente sarebbe bello, però per me è infattibile. E invece a livello di comunicazione all'interno del punto vendita? quindi sulla qualità dei prodotti, sulla stagionalità dei prodotti tu trovi che sia abbastanza chiaro o aggiungeresti qualcosa? No, aggiungerei qualcosa io nei punti vendita che frequento non c'è niente riguardo la stagionalità cioè, l'unico che conosco è... il se posso illuminarlo? no, è un, un supermercato un supermercato vicino ah, sì, a è è internazionale esatto. e quindi che ha proprio la tabella, la ruota, quindi entri e... Guardi, personalmente spesso vado dritta anch'io, quindi uh, sì, c'è da lavorare su questo, secondo me, sinceramente, sì. Sulla comunicazione, più video puntare, più sulla visiva uh, la passo. Silvia parlava di tempo ed è vero, è probabilmente il bene più prezioso che abbiamo in questi momenti. Quando studiamo la comunicazione il nostro primo obiettivo eh, al di là del contenuto che è sempre fondamentale e quello ce lo dà ovviamente il cliente, l'insegna, è quello di dargli una veste eh, coinvolgente e poi di studiare una comunicazione che informi, che sia utile che sia essenziale, che cerchi di soddisfare quelle che sono veramente le esigenze immediate a livello di cibo, a livello di qualità dei prodotti, quindi ci sono tutta una serie di cose tipo informazioni eh, sulle etichette, informazioni ai banchi serviti, eh, informazioni alle casse e soprattutto anche un'informazione a livello tecnologico, quindi abbinare non soltanto la comunicazione al punto vendita ma anche tutta una serie di Um, come dire mm -hmm. com di studiare mm -hmm. No, tutta una serie esatto, di soluzioni digitali che possono andare in questa direzione: quindi, non lo so, un buon vino abbinato per esempio a una playlist di musica particolare che stiamo, stiamo progettando e che uscirà tra poco, piuttosto che altre cose che vanno, insomma, sono dei piccoli suggerimenti per rendere un pochettino più frizzante un pasto, una serata o eh, semplicemente la spesa quotidiana.